Ok, Angelo, ti sfido a trovarmi, so sono sicuro che non mi troverai mai. Te sto visto Vito? No, cioè, nessuno. <ride> voilà, hai visto? Ero sempre io, non l'hai mai notato. Guarda chi c'è dentro il composter. È, Ferm è Fernando lui, eh. C'è gente impalata. Ah, c'è gente impalata, una ghigliottina. Mm -hmm. Ma adesso è anche al contrario? Eh, guarda che è stato composto questa volta. Ah, dopo Fernando Stove. Okay. Una chi dobbiamo trovare. No, di qui va da qualche parte. Eh, sus, due cabinet. Un po' di Andiamo a mettere. Allora, prima di pensare alla chi esploriamo un po', intorno Ah, allora, dobbiamo andare là in quella via obscura Eh, ehm, sì, ma secondo me di nuovo qualche impiccato ci troviamo adesso. Allora, c'è una luce su. È eh, che è quella che avevo visto prima, quindi. ma no. non mi piace. Eh... lo ho shrek trovato... egg cosa che ho trovato? ma questa che è? scusa la roba di shrek è la swamp ma adesso quale coincidenza? prima ho detto get out of my Dici, swamp allora, perché, dice che, allora dice che se finiamo la mappa possiamo giocare all'easter egg bene, uh, dopo diventeremo Shrekman. guarda cosa c'è! Oh. l'house del secondo capitolo tieni chi? Pia vai where? Eh? Ok, andiamo! Cosa? No, no! Basta, io ritorno da Fernando, non so, mi sembrava più simpatico eh, ma, Fernando sembra... è là, eh, Angelo, Fernando è là sul balcone, vedi? Ah, mm. sta tagliando Trove, il naso Ma, no! Lui non è Fernando, perché, allora, noi abbiamo visto... Ah! Oh mio, cos'è sta Katshin? Don't me. Shiftati, shiftati. Sh shift. Allora, ho pensato, Sh no? Ho pensato. Ah, allora. la voce, ti ammazzo! Siamo con le mascherine, non ci sente? Allora. Fe fermo, vieni qua dietro l'angolo così non ci sente. Allora la voce! Ho pensato, allora, secondo me no. Noi abbiamo incontrato Fernando, poi abbiamo incontrato Lucio, che è quello che ho impiccato a testa in giù. Questo qua è Giuseppe. Ma Giuseppe va che è ancora vivo eh, sta facendo degli studi A te mi ho visto la cutscene <ride> adesso Sta spiegando come tagliare i nasi <ride> Allora, ha detto che non dobbiamo far rumore Chi suona? Tu Ma dici che Giuseppe Ah! E niente Mi è sparito ha... Ha Ah! Oddio. Aiuto! Oh, no Run! Runa! Dove Runa! Ah!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 Oddio! Ho paura! Siamo stati carturati da lui! Cos'è? Un ravager? No! Oddio! Chapter 2, the house... no! The house! Ah! Ah, ok! Si è rotta la roba! Perfetto, ok! Un eh, qua wow, c'è una macchina da attivare! Torture chamber? la valvola della cosa della, della tortura delle... <ride> quella che stava facendo lui era quella porta che l'apre? La ah no, allora, sto qua si chiama Bebal Big -be ah ah è allora, per fuggire, lui c'ha scritto come fuggire ah, quindi ce l'ha Allora, so. la boiler room Sì. è l'unica uscita okay. sotto le facilities c'è un, un, un, un, un sistema di fogne Ah, per causare... dobbiamo far esplodere tutto, allora Ah, quindi dobbiamo trovare... Ma aprire sei valvole. Ah, ecco, questa è la prima che ho acceso io E ce ne servono altre cinque, quindi Ok, Allora, la prima è la Tortune Chamber che abbiamo aperta La seconda è la Living Room Vabbè, tanto non penso sia necessario farne... Eh, vieni allora, un attimo poi, la terza Vieni, la vieni guarda, un attimo La, terza, la quarta, l'Engine Room allora, eh, attraversando il corridoio collassato troverai la, la stanza dove puoi anche aprire le porte per la destinazione, ok? Eh, che è, è questa la qua. Nel backyard, nel country yard, you'll find a stable where the valve is located. But be careful, not to wake up the... No. No, quando dobbiamo andare nel... Nel... Nel, nel giardino. Stare attenti a non... Svegliare i cavi di Bebal Beh nell'atto Ok allora Di qua intanto ci sono quattro stanze Poi ne abbiamo una Allora di qua quattro Di là c'è una quinta E poi a sinistra una sesta Da dove? Da eh, cosa partiamo? possiamo andare solo in questa eh Dalle altre non le ha possiamo smesso aprire. Le, Ha smesso la musica Ha smesso no, la okay. musica Ok Allora ho una, po una pozione no non è la birra di Bimu. io ho trovato io ho trovato red vine vino rosso e mi dà. Eh, se lo bevo salute istantanea oh, no, a tre oh, no, che è sta cosa co un ma una sedia elettrica ma è la sedia sì. elettrica è la sedia elettrica dungeon ok è e... Ah, con signore security room Anche... No, no, vieni qua Li ho ritrovati no, è... Dopo tanti anni li ho ritrovati qua Filippo e Lucifero I miei due villager che abitavano nel mio stesso villaggio E ah. hanno visto troppo Non so se hai visto che occhi avevano Questa è carino. Oh! Uh. Così toccato? Ho preso seconda leva Ok, ma perché c'è un... E irobrain eh, Tralascia eh, Io mi nascondo qua Ma perché c'è un Aero brain short lì? Allora ricordiamoci Non lo so E poi ricordiamoci soprattutto di questi Che ci possono servire casomai arriva lui Ah si può scendere ancora di più Ma io non scenderei C'è sangue qua È un dipinto bellissimo Con Ronald McDonald Laborato laboratorio a destra Cioè. C'è Ronald McDonald Ok quindi mio... Me ne sono accorto solo adesso uh, Io non so se Io non... Sì, non so se Giuseppe <ride> non mi sta più simpatico Ah oh, queste le telecamere sono Eh Io ho premuto su una camera Ora io vado qua Ok oh Allora lui non è nell'attico quindi Aspetta, questa cosa fammi, controllami eh, un attimo, tu controlla se lui viene Ma questa cos'è, okay. questo cos'è esattamente? La guillettina? Cioè... Si, sì, però col taglio delle gambe Guarda pure Di e... no, qui si scende Ah, è la stessa roba di prima, però da una posizione diversa E lui dov'è? La valvola, ok, allora... E lui sapere. dove si trova? Aspetta Lui è al piano di sotto visto. ancora, e quello là col sangue era Si sì. Si trova qua? Ah si è basso! Ah Aiuto No no no via via via via Allora dove ci ah, eh, ah ok Allora si villager uh, Senti mi spaventano Mamma mia Dove si trova quindi è giù Aspetta che controllo le fotocamere Non è la 2 Aspetta Fermo fermo È nella 1 È nella 1 È vicinissimo Fermo Alle allora vito, Vito Vito Io mi metto qua <ride> Apri, subito Fermo, vieni qua, controlla caso mai arriva Voglio vederlo sì. in camera 1 Allora, uno. forse nella camera 2 eh Non c'è più in camera 1 no, cam cam ah, okay. Come non c'è più? cam 2, in cam 2 Ah, in 2, ok Non c'è nemmeno in 2 Come non c'è nemmeno in 2